Che dire abbiamo la nuova fotocamera, quindi se vedete una qualità diversa, questo è il motivo. E um, allora, ragazzi, sono stati giorni molto uh, difficili per me. E tutto quello che adesso dirò non voglio che sia preso come un credo di essere quella che sta peggio o credo di stare male solo io. So benissimo che tutti stiamo soffrendo, chi più chi meno, e tutti abbiamo una sensibilità diversa. Io sto soltanto esponendo i miei disagi, le mie problematiche, quello che sto vivendo io. Allora... Partiamo un po' da, dalla casa, dalla situazione casa. Se mi seguite da un po' saprete che io dovevo, ho la disdetta dal 5 di maggio. E uh, allora, per legge potrei andare a Milano, fare il trasloco, solo che io non ho casa disponibile dal 5 di maggio, ma ce l'ho dal 1 di giugno, quindi dovrei fare un trasloco in un box che... Avrei, andrei su in macchina con Jimmy, faremo il trasloco e poi io o devo ritornare alla mia residenza ma dovrei andare in treno oppure dovrei trovare un qualche modo ma non penso nemmeno sia possibile andare a uh, Dallavale che mi ospiterebbe però non essendo una mia parente, non essendo una mia amica non penso che ci possa andare questa era l'opzione A mentre l'opzione B era quella di chiedere al mio proprietario di casa di farmi restare un altro mese cosa che ovviamente ridurrebbe sia lo stress che i vari spostamenti e quindi a livello di sicurezza è più indicato. Alla fine abbiamo deciso, eh, nonostante io sinceramente non volessi, cioè io volevo andare su, farmi il trasloco eccetera, comunque eh, abbiamo deciso di rimanere qui, ovviamente devo pagare l'affitto su, quindi... Um, sono stati giorni di ponderazioni, pensieri, ho anche molto riflettuto, ho riflettuto e ho capito che forse il mio desiderio così importante di voler andare, fare, eh, fare il trasloco, eccetera, era più un mm, desiderio di fare qualcosa, di avere stimoli diversi, di um, avere cose da fare. Perché in questi due mesi qui io veramente non ho avuto altri stimoli oltre queste quattro mura che ho un giardino sono fortunatissima però è difficile essere sempre costantemente io a darmi e cercarmi stimoli per fare cose per tenermi impegnata è come se dentro di me c'era qualcosa che voleva e che mi spingeva a cercare stimoli esterni che poteva essermi dato dal trasloco dal fatto di spostarmi eccetera quindi Detto questo e capito forse questo, il motivo per cui oggi uh, avete visto la mia preparazione ragazzi, non mi truccavo da due mesi e si vede, cioè le sopracciglia non, non ci capivo più nulla, tipo, ma come si truccano? Non mettevo un paio di jeans, un paio di scarpe, un reggiseno da due mesi, quindi oggi ho deciso di andare io a fare la spesa adventure perché ovviamente cioè ragazzi sta andando a fare la spesa questi sono gli intrattenimenti della quarantena going on adventure e sì quindi per oggi per la prima volta forse, no scherzo però da tanto tempo sì mi vedete dietro un volante spero in realtà di riuscire, di riuscire ad uscire da questo parcheggino perché c'è un muretto dietro e mi dà l'angoscia detto questo Andiamo, PS. Cosa ne pensate della qualità di questa fotocamera? Io è la prima volta che sto filmando un video e, e devo ancora editare e vedere come viene in risoluzione su YouTube nel video finale, eccetera. Quindi fatemelo sapere, ma a me sembra fantastica. Mi sembra molto più tipo in 3D e forse l'immagine è anche più realistica di quella che avevo che era una Canon G7X Mark 2 mentre questa è una Sony Alpha 6400 l raga allora, ora che sono in quarantena la sto studiando più o meno ho capito cosa significano i simbolini sulla rotellina ma non sono una mh, professionista delle fotocamere questa mi è stata consigliata so che è versatile sia in termini di video che foto Ah, l'obiettivo intercambiabile il che la rende molto più professional e una cosa mi sono accorta anzi questa è una cosa su cui proprio devo lavorare è che quando filmo con la fotocamera sono molto più posata invece quando utilizzo il telefono non so, sono molto più freestyle Sono molto più me stessa Quindi adesso voglio proprio fare un fioretto Dell'essere me stessa Anche quando mi metto davanti una fotocamera Perché secondo me la fotocamera mi mette in soggezione Però mh, Non lo so Vabbè, insomma, ok Ho tergiversato troppo Abbandono dopo due mesi queste mura Spero di farlo senza graffiare la macchina Ragazzi Andiamo alla lunga Okay, ragazzi io ho la patente da anni ma no, siccome non guido mai ho un attimo di eh, dubbio quali sono i pedali dell'auto <ride> giuro che so guidare eh? ma è giusto sempre all'inizio sono sempre così allora okay, attenzione, freno, acceleratore ok raga tutto ok let's go Dopo questo momento di suspense dove sono sicura che molti di voi avevano qualche dubbio sulla mia riuscita ad arrivare all'esse lunga di Pistoia posso dirvi che ce l'ho fatta sana e salva e ragazzi è stato stranissimo cioè in macchina ho cantato a squarciagola mi sentivo libera cioè allora io ho vissuto veramente due mesi in stand by cioè mi sembra che il tempo non sia mai passato perché ho fatto esattamente le stesse cose ho indossato esattamente gli stessi vestiti per due mesi Perché io ero venuta qua per un weekend e mi sono bloccata qua Quindi, cioè, è stata È stranissimo Io vi giuro, cioè io non ho mai indossato una mascherina Io non, non, non, non... Cioè io ho vissuto veramente lontano e fuori dal mondo La situazione qui giù l'ho vissuta soltanto attraverso i telegiornali Quindi io boh, Adesso È la prima volta che la indosso come si mette? Oh. Niente raga, andiamo a fare la spesa. È assurdo come una cosa come andare a fare la spesa sia così esaltante, liberatorio, stimolante. <ride> Oddio. Let's go. <ride> Ecco io ad esempio, senza scherzi, non vedo esseri umani da due mesi, ma soprattutto ho già trovato il problema con questa mascherina, cioè non mi riconosce il Face ID, non riesco ad aprire il telefono, raga, disagio, aiuto! Mi sento una bambina al parco giochi, sono all'esse lunga, spiegata, ho santo, e dai! compiuta ed essendo venuta l'ora di pranzo mi sono saltata tutta questa devo dire che il mio livello di eccitamento, contentezza, felicità è svanito subito appena sono entrata perché, cioè io vi giuro, ho visto il tizio che misurava la febbre con la pistolina mi sono venute le lacrime Vabbè, mmm, ma vogliamo parlare della difficoltà di aprire i sacchetti con i guanti del, della frutta, della verdura e poi tenerli addosso tutto il tempo ci dobbiamo procurare assolutamente dei guanti di lattice. Comunque adesso scappo, torno indietro perché eh, ho i frutti di bosco che mi si scongelano. Cintura! E poi adesso vi tolgo da lì perché eh, già ne ho rotta una posizionandola in una posizione un po' precaria. Adesso non sia mai che rompo anche questa. E siccome qui siamo sui social, bisogna dare un buon esempio non so nemmeno suonare il clax ah, si preme Secondo me ora controlla la macchina. È tutto a posto. Sentilo! Lo sapevo che l'avresti controllata. Ah qui c'è un picchio, non c'è l'altro giorno. Non è vero. Forse. Ma. Ma. Non lo so, mica, eh. Allora iniziamo con i surgelati così li metto via subito, frutti di bosco per quando faccio il porridge così il contrasto freddo caldo buonissimo, minestrone perché ho voglia di minestrone soprattutto questa sera, gli edamame già sbucciati, poi del eh, sugo pronto per risotto e spaghetti o un condimento per pasta o riso, poi qui c'è carne, ci sono i fusi di tacchino, sapete che io adoro perché costano pochissimo e hanno una resa fantastica. Carne bianca, da fare bolliti semplicissimi. Poi del macinato, questo ne ho preso un bel po', infatti ne vanno fuori almeno tre porzioni. Poi salmone, potevo non prenderlo. E poi ho preso questa, guarda, ho preso questa come carne, queste braccioline. Ho voluto provarle, mi sembravano abbastanza pulite E ho preso il prosciutto Noi non abbiamo la affettatrice Ma eh, Jimmy taglia il coltello, sei contento? Sì, sì, sì, sì. sì ma adesso ti faccio vedere un'altra cosa Poi come formaggi Allora, ho preso questo yogurt greco dell'S Lunga Ho guardato i valori nutrizionali E sono identici al Faye Quindi io ho voluto prendere questo Perché costa di meno Ricottine dell'S Lunga e poi il soyasan, solitamente io prendo il vasetto da 250 grammi, ma era finito, c'era l'ultimo questo, ho preso questo. Quindi adesso un attimo metto via tutto. Ecco, queste sono le famosissime focaccine della Selunga. A quanto pare sono tipo la cosa più buona che esista, oh. quindi l'ho preso per, per farmi un po' perdonare. Grande. Eh... <ride> polenta allora qui abbiamo un po' di dispensa polenta pane per Jimmy poi gallette per me non vedete nulla ok poi tisana sollievo stomaco for the win ok e te ai frutti di boschi vada i frutti di boschi poi dei risotti che si fanno semplicemente e velocissimamente in padella Due ai funghi, uno alla milanese no. E poi ancora di dispensa della farina di riso Perché oh, oh, voglio provare a fare la pizza Lo so, prima o poi ci proverò Ho comprato gli ingredienti adesso devo soltanto mettermi a farla E poi del tonno in scatola e delle spugne Interessantissime spugne Uh, qui altra dispensa ma essenzialmente ho finito Biscotti del, Dei ragù pronti Questo con spec, quello classico Del latte e della cioccolata Cioccolata guarda che ho preso questa ah, Top, bella, grande La menta Forza. Questa e anche quella al 100% E poi qua frutta e verdura <coughs> As usual Fragole, mele, cipolle tante Cipolle, carote Ragazzi ho preso la zucca. Eh, dovevo. 4 euro di zucca castagnosa si spera ma eh, dovevo guardate ha un peso specifico molto elevato perché è piccola ma è pesantissima pesa pesa pesa pesa 1,7 kg che per una zucca di questa misura cioè comunque è piccolina è, promette bene se volete altri consigli per come scegliere la zucca castagnosa Ci ho fatto un video al riguardo Sì esattamente tutto un video al riguardo Sulla zucca e 10 consigli per sceglierla Potenzialmente castagnosa Significa che ha il sapore di castagna Basta ok Potrei continuare a parlare della zucca castagnosa Ma la testeremo e lo scopriremo Solo vivendo E altra verdura Scusa. Tu cosa stai macciucandola? Ah? Eh? Oh colpevole Tornata a casa e indossato i vestiti che mi sono ormai abituata a vedermi. No. Oh. Oh. Che corri con un ca... Perché corri con un cavolfiore? Ho fatto il giro da casa. <ride> ma uno, ma che... perché stai girando intorno a casa con il cavolfiore? Vabbè, allora mi sto portando a casa. Ah. Ehm, non so, mi sarò magari sembrato un po' una pazza in questa prima parte di video ma um, a volte davvero per ritrovarsi bisogna un po' perdersi e, um, vado a momenti vado a momenti in cui sono un po' giù e non lo nego, slash non me ne vergogno e momenti in cui mi fermo un attimo e rifletto su la grande fortuna che ho e, e quindi poi metto tutto in prospettiva e faccio un po' pace con me stessa è che quei momenti in cui rifletto e metto tutto in prospettiva non arrivano proprio subito e quindi mi faccio un po' prendere da, uh, dalle cose, dagli eventi mi faccio un po' buttare giù ma comunque adesso mi sono un po' ripresa, adesso sto bene e uh, arriviamo a fine maggio con l'obiettivo di arrivare a Milano, fare trasloco e andare nella nuova casa che non vedo l'ora di farvi vedere <ride> Niente, quindi questo mi sa che è un vlog così, proprio random Di me che sono andata a fare questa big venture, di andare a fare la spesa E se eh, vi sentite un po' giù, il mio consiglio è quello di fermarvi un attimo Fare un passo indietro e guardare un po' tutto in prospettiva E a volte questo aiuta a ritrovare un po' la serenità comunque legittimo, eh, di avere dei momenti un po' particolari in questo periodo perché è veramente un periodo assurdo e oggi veramente non ho avuto la riprova io che ho vissuto lontano dal mondo per due mesi ciao ragazze, fatemi sapere se la qualità di questo video vi piace perché io l'ho già guardato un attimo in fase di editing e un po' mi entrerete nel naso, sono stracontenta di questo acquisto, quasi ho avuto una fortuna che mi si sia rotta la fotocamera eh? no, no, no, scherzavo no. beh dai, forse sì ciao ragazze, ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao ah, sono ancora qua, ciao